Uh, Le Hyperion Tempo Elite due, non so se ne vale la pena più che altro perché hanno poco mercato e, e ci viene a costa... Till I get up, time is barely on us. L'origine di scarpe per il controllo antipronazione risale agli studi biomeccanici di fine anni 70 quando fu introdotto un inserto mediale per superire alla qualità davvero pessima dell'intersuola per evitare che il piede tendesse a pronare durante la corsa eh, pronazione movimento naturale ossia muoversi eccessivamente verso l'interno cosa che genera ovviamente forze d'impatto che di solito sono 3-4 volte pari al proprio peso del corpo e quindi a distribuire lo sforzo garantendo di conseguenza una maggiore protezione al piede stesso interessante notare che solamente nel nostro sport ma anche nel cricket è stato introdotto qualche anno fa il concetto di inserto mediale però già dal 2014 Brooks inventò andando avanti di 30 anni nel 2014 Brooks inventò con le Transcend 1, il concetto di uh, guide rail, concetto che è stato uh, ovviamente riportato anche in queste Glycerin 19 GTS che di fatto sono esattamente la stessa scarpa e che consentano ai podisti amatori iperpronatori di effettuare corse in tranquillità senza dover necessariamente eh, preoccuparsi di eventuali rischi di infortunio perché questo guide rail consente ai podisti amatori di correre in tranquillità. Dal mio punto di vista, e questo ce lo dicono molti studiosi di biomeccanica di corsa, il guide rail gestisce un problema che di fatto non è stato ben analizzato negli anni, tenete conto, che una scarpa funziona con un inserto mediale solamente se la scarpa stessa è già stabile di per sé. Tutta questa premessa per dire che queste Glycerin 19 GTS sono già stabili nella versione standard, quindi vi chiederete ma questo guide rail serve oppure no? Per rispondervi, come al solito, vediamo le spec, sono scarpe di 298 grammi, differenziale 10, eh, 31 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, scarpe davvero molto stabili? L'azienda americana sottolinea a livello di marketing che il guide rail funziona solamente quando serve. Sappiate che nei miei test su delle corse lente, ci ho corso più di 150 km, ho notato che fondamentalmente la velocità di pronazione, nel mio caso è intorno a 750 km, gradi al secondo mentre l'angolo di pronazione è di circa 10 gradi o per essere più precisi meno 10 gradi e di conseguenza la mia eh, correzione per la pronazione è intorno ai 5-10% e penso che questa scarpa, essendo davvero eh, molto stabile, venga consigliata non soltanto a podisti amatori evoluti, ma anche a podisti amatori debuttanti o a coloro i quali sono leggermente in sovrappeso. Non fatico a suggerire questa scarpa anche a chi pesa 90 kg, di solito parliamo di solamente coloro che pesano meno di 75 questa è la scarpa ideale per chi corre a tutte le distanze e a tutte le velocità. Prima di passare la parola ad Andrea, questa scarpa non è assolutamente molto reattiva. Dai miei test ho notato che con i sensori Ranscribe la stiffness verticale è di circa il 25%, misurata in kN, inferiore rispetto a quella di una scarpa, tra virgolette, pensata per corse veloci, ma credo che questo non sia davvero un problema. Sappiate infine che, come dicono gli americani, questa scarpa ha un'ammortizzazione muta, c'è, ma non si sente, ha però un carattere distintivo, una protezione eccezionale, come ripeto la consiglio a tutti coloro eh, che pesano anche 90 kg. Io eh, lascio la parola ad Andrea che qualche giorno fa ho intervistato al campo di Garbagnate, eh, vado a bermi un coffee, nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Buongiorno Andrea, siamo arrivati finalmente alla recensione delle Uh, Glycerin 19 GTS, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti, fondamentalmente Brooks l'avevo già detto l'altra volta, aveva fatto una buona scelta di mercato secondo me, cioè rifare la stessa scarpa neutra e eh, per chi prona, per chi iperprona. Um, fondamentalmente credo che um, a costi per loro sia molto più conveniente e anche per noi c'è molta più chiarezza perché alla fine prendo una scarpa a massimo ammortizzamento con, uh, con il controllo o posso prendere una 3 con uh, un pochino più leggera con il controllo eccetera eccetera quindi diciamo che c'è molta meno confusione sul mercato e secondo te a chi sono adatte queste scarpe? abbiamo già raccontato che comunque le Glycerin 19 sono molto stabili queste sono super stabili ma chi le raccomandi? Bah, eh, sicuramente sono una scarpa per pronatori, sicuramente sono delle scarpe per chi vuole fare dei lunghi maratona perché con, eh, con l'inserto del guide rail, anche se sono neutro, eh, andando avanti con le corse, quindi dopo i 30 km mi affatico un po' col piede cederà, invece con il guide rail riesco a, sicuramente a non, a non pronare, quindi non affaticare le le caviglie e le ginocchia. E a livello di ritmi cosa, cosa suggerisci? Tutti i ritmi, anche quelli veloci, oppure solamente sono pensate per, per correre i lenti? Eh, sono scarpe pesate per correre lenti, provate e davvero devo dire che, che faccio fatica a correre forte, perché come la Glicerine 19 ha, la, tra il problema di fare la, la, la transizione, quindi tacco punta e non, di non far correre di quindi quando si vuole spingere davvero forte la scarpa non si riesce perché è una scarpa che è nata per fare i lenti e, e deve morire per fare i lenti, quindi si fa fatica a tirarla fortissimo. Hai parlato di distanza, hai detto del, della maratona, per quali distanze in generale la utilizzeresti e poi anche eh, pensi che, visto che tra un mese ci sarà il campionato italiano sui 100 km, si può usare anche per, per questa gara? Allora, ti dirò, intanto è una scarpa dei trainer per tutti, eh, per i pronatori assolutamente, per chi non prona direi che è una scarpa da utilizzare magari il giorno dopo dei lavori tossi, in quanto si è un po' stanchi e, e ritorno al discorso di prima che un po' si cede. La utilizzerei in tutte le distanze del lento, soprattutto su quelle più lunghe, e per il passatore se che mi ha fatto venire una buona, una buona idea si sì, la, la utilizzerei anche se non lo corro, eh, correrò eh, la utilizzerei per fare magari la seconda parte dove sono un pochino più, più stanco e dove, dove ho bisogno di maggior protezione quest'anno il campionato italiano sarà a Imola, 20 giri, 5 km eh, quindi magari cambiare le scarpe diventa più facile sperando che non piova come al il gran premio e invece a livello di battistrada cosa ci sai dire? Ma eh, l'avevo messa giù: il battistrada è uguale a quello della Glycerina 19, eh, un ottimo battistrada che non si consuma eh, neanche, secondo me, su, sull'asfalto a 40 gradi. È da prendere esempio l'intersuola la, eh, la suola del battistrada di, di Brooks perché mh, non sul sulla pista bianca comunque fa abbastanza presa e sull'asfalto è perfetto. E hanno migliorato anche la parte sulla, sul grip, sul bagnato, che ai tempi con le gosse mi ricordo che era praticamente correre su dei pattini. La vera domanda che ci hanno posto qualche giorno fa nelle altre recensioni è a livello di ammortizzazione, eh, sappiamo che il, non è un'ammortizzazione da cuscino, ma come la definiresti? Un po' come l'ammortizzazione delle Nimbus, è eh, un'ammortizzazione un che, che non la senti comodissima ma sai che c'è, quindi sai che hai una scarpa sicura ma che non è così... Uh, confortevole come se fossimo seduti sul divano diciamo, quindi sì al contrario della, per dire della Invincible che invece ti sembra di sprofondarci dentro, di sentire tutta la sua morbidezza e tutta la sua coccolosità, uh, questa invece è una un'ammortizzazione che vai sulla fiducia diciamo, quindi sì, ripeto sai che c'è ma non la senti così tanto. A livello di scarpe simili parlavi delle Nimbus 23, quali, a quali scarpe assomigliano queste Glycerin 19 GTS? Eh, mi hai fregato le Nimbus eh, però anche le, le Vomero sono molto simili le Vomero sono nettamente più dinamiche però come, come ammortizzazione come sensibilità sono molto simili in casa Mizuno abbiamo la Sky che non abbiamo mai recensito e forse sarebbe anche loro lo potremmo richiedere e, però come idea è simile adesso la Sky da quanto so hanno fatto la versione bounce e quindi sarà da provare anche quella, però dico eh, Nimbus 23, Vomero 15 e di altre scarpe tipo a casa Arida se non me ne vengono perché sono molto più morbide diciamo, quindi direi di fermarmi qua. Secondo te Andrea quali sono i pregi e i difetti di, di questa scarpa? Allora il primo pregio, ma credo che lì sia di casa Brooks, è che hanno, ripeto, che hanno fatto la scarpa... Uh, neutra e da pronatore, l'altro pregio che è figo è, la, è il guide rail perché è un sistema che ti permette di che, che ti aiuta a non pronare quando stai, stai pronando, quindi uh, si attiva tra virgolette quando ce n'è bisogno, quindi volendola potrebbero usare dei neutri. Il, il battistrada molto buono, si consuma poco. E il difetto secondo me è che hanno fatto la pianta un po' strettina e non è così confortevole, confortevole alla, quando, quando ti metti sulla scarpa, quando indossi la scarpa. A livello di calzata stesso numero o mezzo numero in più? Eh, io lì sono indeciso se il mezzo numero in più, non l'ho potuto provare ma eh, diciamo che il mio numero mi sta giusto giusto, il mezzo numero di più forse avrei avuto più, più respiro ma forse dopo avampiede troppo lunga. Di certo provando il tuo, che è mezzo numero in più rispetto al mio, eh, si sta sicuramente molto meglio, il piede è molto più coccolato. Si sta meglio, però tipo sulla Glycerin 19 normale, che era il mio numero, forse l'avrei presa, eh, il discorso era quello, forse l'avrei presa di mezzo numero in più. Però è da provare, è un, un po' soggettivo. Andrea, a livello Brooks, quali altre scarpe proveremo qui sul canale nei prossimi giorni? So che ci hanno chiesto in tantissimi le Hyperion Tempo e so invece che le eh, Hyperion Elite 2 non so se vale la pena provarle. Cosa ne pensi? No, le Hyperion Tempo bisogna provarle, ci sta perché sono delle scarpe... Diciamo da allenamento che vale la pena provare. Eh, Le Hyperion Tempo Elite 2, non so se ne vale la pena, più che altro perché hanno poco mercato e, e ci viene a costare. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, adesso magari andiamo a berci il tuo famoso cappuccio. No, meglio, il eh, cappuccio ve l'ha criticato, lo fanno tutti ma me l'hanno criticato perché c'è il political Correct. Eh, andiamo a berci un caffè, e ricordatevi il caffè, anzi qualcuno sta ritornando, grazie mille. Va bene, ciao, alla prossima.